Ok, allora, eh, per no, eh, vedere, per accedere, noi abbiamo preparato una copia del sistema sulla piattaforma Exercise, che si accede dalla pagina del corso. Eh, e quindi attraverso questo sistema potete fare le prove da adesso fino al giorno dell'esame. Poi qualche giorno prima dell'esame questa parte verrà disattivata e verrà attivata invece nella piattaforma esame, quella vera e propria. Okay? Quindi per accedere al sistema, in prova, quindi da qua all'esame, poi il giorno dell'esame entrerete direttamente dal link di esame, e quindi si bypasserà tutta questa procedura, ma per ora entrate, questa è la pagina del corso vista docente, ma mh, questa parte interna è simile, allora, all'interno della pagina del corso di informatica trovate un link che si chiama Accedi al Dexercise. Okay? Cliccate su questo Accedi al Dexercise e vi porta nella piattaforma Moodle eh, collegata al corso. Adesso questa di nuovo è la vista docente, io vado in vista studente. Quindi in questa piattaforma vedete... Alcune cose, no? al momento abbiamo ripul per semplicità abbiamo ripulito tutto, abbiamo solo lasciato due cose, il link al materiale didattico, che sono le slide, eccetera, i laboratori, che sono anche replicati qua, è un'area comune tra tutti i corsi. E poi c'è questo esempio di tema di esame chart, che è quello su cui lavoreremo oggi. Questo esempio... Eh... Allora, aspetta che qui devo... Stavo già provando prima, quindi devo prima chiuderlo e poi ricominciarlo, scusatemi. Fine. Ok. Quindi noi avremo... Potete entrare in questo quiz, no? entrando in quel link, vi porta a una pagina in cui potete avviare il quiz. Il quiz è questo, è strutturato come all'esame, quindi esistono... Quattro domande, tre, uno, due, tre di teoria e la quarta di programmazione. Ok, quindi le domande di teoria potete, ci sono le domande, potete scrivere la risposta qua sotto normalmente e poi passare alla domanda successiva oppure saltare direttamente con questi bottoncini tra una domanda e l'altra. Quindi domanda 1, domanda 2, domanda 3 E quindi potete provare a rispondere. Alla domanda, non, non, sto, non vi do tanto tempo di leggere perché così poi lo provate a fare realmente. Poi sulla, sulla quarta domanda c'è il testo di un esercizio, ok, è il testo di un esercizio da risolvere, e poi c'è un link, quindi vi studiate il testo, ve lo leggete, e poi c'è un link che si chiama Accedi al servizio Crown Labs, che è il servizio di macchine virtuali no? su cui gira, diciamo l'esame, su cui gira PyCharm che dovete usare durante l'esame. Quando io clicco su accedi al servizio Crown Labs, mi apre un altro tab del mio browser. Eh, in questo caso ha fatto velocissimo. A volte potrebbe richiedere un po' di tempo, un po' di tempo dell'ordine di 30 secondi, un minuto, due minuti, perché deve avviare diciamo, queste, questi computer virtuali. Non c'è un problema, ci sarà una schermata di attesa che dice attendi qui e poco per volta torna, no? Eh? Se fosse lento, quando accedono tutti contemporaneamente magari può essere più lento, ma nel frattempo il vostro computer non è bloccato perché avete comunque, potete saltare avanti e indietro usando i due tab del browser tra le domande, quindi potete avviarlo e nel frattempo andate a correggere domande di teoria, a rileggere, svilupparle come volete. Potete in ogni momento passare dalla parte di teoria alla parte di programmazione semplicemente spostandovi nel browser, ok? Dentro la finestra del browser avete una finestra di PyCharm che a volte salta fuori più ingrandita, a volte salta fuori ridotta. Eh, dunque, fatemelo spostare un attimo. Okay. Eh, tipicamente il consiglio che vi do è di cliccare su questo quadratino che ingrandisce a pieno schermo la finestra di PyCharm. Oppure lo potete ridimensionare... Eh, rascinando l'angolino, ma è più comodo far qua, così, no? Quindi così avete la finestra completa con dentro PyCharm, dentro cui c'è già precaricato un main.py vuoto, diciamo, e il file o i file di supporto che sono necessari per questo esercizio. Quindi qua potete tranquillamente sviluppare, testare il vostro programma, sia, io qui faccio il tasto destro, sia in modalità... Esegui, esegui che in modalità debug così come facciamo normalmente. Ok, Quindi avete questo ambiente, chiaramente sta girando non sul vostro computer, sulla macchina virtuale, potrebbe essere un pochino più lento. Verificate soprattutto se diciamo così, i tasti speciali, le parentesi di quadro, le parentesi di graf, eccetera, funzionano correttamente con il vostro computer, dentro il vostro browser, se non ci sono eh, problemi vari. Poi questo è solo un ambiente di... Ah, cosa capita se per caso si chiude per sbaglio eh, so, PyCharm? Se, se, se chiudete per sbaglio PyCharm non capita nulla, no, io qua esco, ma semplicemente viene riavviato dopo 30 secondi. Quindi in questa macchina virtuale in realtà non potete fare nulla se non usare PyCharm e se per caso si chiude per sbaglio non c'è problema, dopo un attimo si riavvia da solo. Eccolo qua che sta ripartendo. Se per qualche motivo non funziona, si blocca tutto, quello che volete, potete in modo indolore, diciamo così, non crea problemi, che qua lo sta ricaricando esattamente come. Potete anche chiudere questo tab, se lo chiudete per sbaglio, chi lo sa, o si cresce il browser, uscite dall'esame per qualunque motivo, non c'è problema. Quando voi siete di nuovo nella parte di quiz, tornate nella domanda 4 ricliccate su accede al servizio Chrome Labs e lui si ricollega, vi riporta esattamente dove eravate prima, quindi non si perde niente. La macchina virtuale rimane viva, anche se perdiamo la connessione per qualche motivo, il wifi, il computer, il crash, no? Adesso stiamo lavorando con un browser normale, vi consiglio di quello di usare Google Chrome se ce l'avete installato. All'esame dovremo usare invece il lockdown browser, okay? che quindi dovete scaricarvi, è lo stesso che avete usato per, per il test di ammissione, senza la funzionalità di, di Respondus che vi inquadra con la telecamera, eccetera, ma solamente la parte di Lockdown Browser che praticamente vi impedisce di navigare in qualunque altro sito che non sia quello dell'esame. Per ora, per, fare, cioè per non aggiungere casini a casini, abbiamo detto mettiamolo a disposizione libero su qualunque browser, ma poi da gennaio metteremo questo esercizio, sarà, per poterci entrare sarà necessario aver installato il Lockdown Browser. Però anche nel Lockdown Browser avete comunque i due tab. Uh, I due tab che ci sono, adesso qua sposto roba qua, uh, sono quelli di lockdown, non sono quelli di Chrome. No. Ok, se sbaglio, per sbaglio chiudiamo la macchina virtuale, i dati, eh, la macchina virtuale non la potete chiudere, hm? perché al massimo chiudete il tab in cui sta girando la macchina virtuale, ma la macchina virtuale sta continuando a girare, viene spenta dopo 2-3 ore da sola. Ma chiaramente l'esame finisce prima. Uh, quindi, bon, a parte questo, potete lavorare correttamente. Adesso che siamo ancora in fase di prova, non c'è consegna. Quindi voi potete salvare domande, fare finta di consegnare. E boh, però non succede nulla. Questo file dopo un po' viene perso. Adesso non capisco perché qua non mi sta aprendo. Eh, vedi qua, si è piantata un po' la macchina virtuale, ma io provo a riaprirla, vediamo cosa succede, Se funziona, ecco adesso funziona, prima non mi prendeva il clic qua sopra perché per qualche motivo si era bloccato, l'ho chiuso, l'ho riaperto, di solito funziona, ma soprattutto non perdete nulla, ecco importante è quello. Ehm, dicevo, la consegna adesso non c'è, per cui quando chiudete di fatto perdete quello che avete scritto, ehm, all'esame vero ci sarà una consegna automatica, quindi alla fine dell'esame, ci sarà un programma che va a prendere il main.py dalle vostre cartelle, li impacchetta tutti e li dà al professore per correggerli. Ok, quindi anche questa parte qua, visto che sapete che poi magari finisce il tempo all'ultimo momento, sapete che c'è il timer che ti dice quanti secondi ti mancano, quando si chiude il quiz state tranquilli che quello che avete fatto fino a quel momento, visto che poi PyCharm salva in automatico, viene automaticamente salvato e consegnato. Per le domande di teoria ricordatevi ovviamente poi di inviare il quiz alla fine. Okay? Quando avete finito sia le domande di teoria che il programma, invia tutto e termina e vi chiude eh, la sessione d'esame. Ok? Però l'unica cosa essenzialmente da ricordare è questa qua, di entrare in entra Crown qui su questo tab avete il testo, su quell'altro avete il programma e potete lavorare normalmente. Cioè vedo che c'è ancora una domanda o due da casa mi chiedono per l'euro browser serve no non serve la webcam serve solo la parte lockdown browser che di fatto vi è un browser come Chrome che però vi blocca la navigazione sul sito che diciamo noi la parte che avete usato durante il TIL che vi chiedeva di inquadrare la faccia l'ambiente eccetera quella non c'è non c'è più e quindi non serve nessuna webcam, non serve nessun microfono, anche perché siamo o in aula o in laboratorio e siamo noi che vi controlliamo direttamente. Quindi non serve fare le ginnastiche strane con la webcam. Prima di terminare, copiamo il nostro codice su PyCharm per eventuali domande? Eh, sì, esatto, perché poi se no lo perdete. Quindi eh, non sono sicuro che si possa fare copia e incolla da qua perché ci sono delle protezioni che nel momento dell'esame copia e incolla non si può fare. Quindi vediamo se riuscite. Non so se si riesca a fare copia e incolla, poi proviamo. Eh, posso sicuramente fare copia però se posso incollarlo da un'altra parte fuori dal browser forse direi di no perché se faccio incolla mi incolla un'altra cosa che non c'entra niente Quindi probabilmente non si riesce a fare copia e incolla fuori al massimo ho fatto di una, una, una, una schermata eh. ehm, il programma dobbiamo scrivere solo sul main non possiamo creare altri file di supporto eh, sì per semplificare le cose, scrivetelo tutto all'interno di questo file main. Tanto come vi dicevo prima, sono programmi che saranno lunghi 50 righe di codice, quindi non ha senso diciamo, di creare più file eh, diversi. Okay? Allora, io direi che poi come demo, no, le cose essenziali ve le ho dette, io a questo punto allora chiuderei questa chiamata eh, e vi darei circa un'ora e mezza di tempo per poter provare voi. A svolgere l'esame completo, teoria più programmazione, provate a svolgerlo come se fosse all'esame vero e proprio. Eh, per chi è in aula adesso girerò tra i banchi e dare aiuto se avete bisogno. Per chi è a casa eh, proviamo, cioè mi scrivete su Slack se avete bisogno. E poi tra appunto alla fine di questa prova, tra un'ora e mezza, vediamo insieme una possibile soluzione di questo esercizio. Ok? Se non si termina in tempo l'esame si invia automaticamente. Sì, all'esame vero sì. All'esame reale, allo scadere del tempo, viene automaticamente raccolto e inviato ciò che avete scritto sia nella parte di teoria che nella parte di programmazione. Una volta concluso l'esame, salvo il programma e lo mando in automatico, sì, dove dovete semplicemente chiudere e uscire. Se finite prima, potete uscire col bottone qua, termina. Beh, il bottone invia tutto e termina qua sotto. Se per caso non ce la fate consegnare prima, viene consegnato tutto in automatico allo scadere del tempo. Questa simulazione, per rispondere anche ad Andrea, eh, rimarrà attiva sempre. Nel senso che da oggi in avanti questa cosa qua non, non la tocchiamo più, dovrebbe continuare a funzionare. Quindi potete provare anche più volte, anche da computer diversi, provando a collegarvi o il wifi o altre cose, fino a gennaio. Okay? Quindi magari riusciremo ad aggiungere altri esercizi, sempre per provare, ma alla fine l'importante è verificare che funzioni tutto sul vostro computer, tenendo conto che più o meno il 20% di voi dovrà lavorare in aula col proprio computer, il restante 70-80% dovremo riuscire, dipende un po' dai numeri degli iscritti, a farvi andare nel laboratorio del Politecnico dove però si usa esattamente lo stesso sistema, cioè lockdown browser più queste macchine virtuali. Quindi è esattamente l'esame identico, l'unica cosa che cambia è il computer che avete di fronte. Ok, allora se non ci sono altri dubbi, io chiuderei la chiamata come dicevo e vi lascio provare ad entrare e a provare l'esame. Adesso sono le 12, quindi alle 13.30 proviamo a fare un check. No? E verso le 13.30 facciamo un breve intervallo e poi usiamo l'ultima oretta per vedere insieme una possibile soluzione. Ok? Buon lavoro.